Benvenuti in questo nuovo episodio del canale YouTube di Color Connection. Parliamo di Acrobat e dell'interazione di quest'ultimo con Photoshop e Illustrator come editor esterni. Sto utilizzando Acrobat 11, l'ultima versione rilasciata da poco di questo applicativo che permette la creazione e la modifica dei file PDF. Nella sezione Strumenti scelgo lo strumento Modifica Testo Immagini. Questo strumento era precedentemente diviso in realtà in due strumenti, uno per la modifica del testo e un altro per la modifica degli oggetti. Come vedete Acrobat ha suddiviso il documento in varie aree di testo che io posso andare a modificare molto più agevolmente che con le versioni precedenti. Ma quello che mi interessa fare adesso è andare a interagire con elementi più complessi come ad esempio questo logo vettoriale. Come vedete lo posso selezionare, lo posso eventualmente spostare all'interno del pdf, ma se io volessi vedere esattamente come è composto, ad esempio di che è comp da che colore è formato questo rosso, posso utilizzare il pulsante destro, andare in modifica usando Illustrator, oppure un editor esterno diverso, per esempio una versione di Illustrator diversa da quella che si aspetta di trovare Acrobat. Utilizziamo la versione Illustrator Standard, che in questo caso sarà la CS6. Viene aperto un documento della stessa dimensione del PDF con l'oggetto selezionato. Questo documento, come vedete, ha un nome molto particolare, generato automaticamente durante il passaggio dei dati. Se io modifico questo documento e lo salvo esattamente dove si trova senza eh, chiedermi dov'è, il documento PDF verrà aggiornato con le modifiche. Andiamo però a vedere, la cosa interessante è che questo oggetto è un oggetto perfettamente modificabile da Illustrator e come vedete mantiene traccia anche del pantone utilizzato in questo caso. Tornando un attimo ad Acrobat, mi interessa mostrarvi come invece quando io seleziono un'immagine come questa, l'editor di default diventa Photoshop. Possiamo quindi aprire quell'immagine con Photoshop e andare a vedere esattamente come è composta, qual è la sua dimensione, qual è il profilo incorporato all'interno, per capire esattamente cosa c'è all'interno del PDF. Per esempio possiamo andare a vedere qual è la risoluzione dell'immagine. Come sapete nel PDF posso avere immagini di diverse risoluzioni, è quindi molto utile sapere qual è la risoluzione di questa determinata immagine. Torniamo ad Acrobat, per vedere come se io seleziono degli oggetti misti, come ad esempio l'immagine di prima e un testo, mi viene proposto l'editor Illustrator, che è in grado di editare, diciamo in qualche modo, il testo e anche le immagini. Come vedete, anche qui il testo viene mantenuto con la sua font, con la sua dimensione. Possiamo quindi utilizzare questo metodo per andare ad indagare in maniera esatta come è composto il nostro PDF. Grazie per aver seguito anche questo episodio del canale YouTube. Vi ricordiamo di fare riferimento al sito internet colorconnection.it per tutti i nostri eventi organizzati nel territorio italiano.